Attenzione, solo per oggi, solo su questo canale, vi voglio fare un'offerta STREPITOSA! Quanto li paghereste oggi una manciata di iscritti? Qualche giorno fa, su vari gruppi di Facebook, ho trovato questo. Allora. Quante volte ve lo devo dire che avere tanti iscritti non mi serve a niente se poi non avete nessuno che vi guarda. Ma ovviamente la gente ha continuato a fare tutto per prendersi iscritti senza fare fatica e poi andarsi a vantare con i propri amici. Che tanto giusto questo potete fare. Conoscendo questa cosa mi sarei aspettato di tutto Ma no questo Ma dai ragazzi sul serio Ma non mi vergogna a fare queste cose Ora io non so se e quanto ne ho fatto questa cosa Ma solo pensare di poter vendere gli iscritti Fa sì che se ti togli davanti a questa cosa tu accetti Ma poi perché? Uno potrebbe dire che lo fai per i soldi Ma io vorrei dire una cosa che penso che chiunque sappia Ma a quanto pare poi no la monetizzazione viene ne darà in base alle views, non in base agli iscritti. Non so, perfino io. Quindi basta, basta con queste cose. Ogni volta che vedo una cosa del genere, mi viene da piangere. Tanto queste cose non servono a niente. Prima capite questa cosa, e meglio sarà per tutti. Voi che fate queste cose, non dovreste essere nemmeno degni di farvi chiamare youtuber. Kickstart the can't stop the cops from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the Pities Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.